Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix Marco e Marco007 E vi diamo il benvenuto al nostro nuovo let's play di Super Mario Galaxy Allora ce l'avete chiesto No no no no Nuovo <ride> nuovo file Sì Bisogneria... no, no non c'è gente a casa quindi solo. una posso Bisnerebbe abbassare un po' il volume Ok scegli un tizio allora, facciamo posso... Facciamo Francesco. Perché? C'è <ride> no. un tuo mini nella mia Wii. Perché l'abbiamo creato? Vabbè, facciamo Mario, dai. Mario. Così lo confondiamo con l'altro file già fatto. Uh -huh. <ride> ok, allora, questa e... ci sarà un intro, allora. Sì, sì. Un attimo, G2, che.. Okay. Non mi fa cliccare! Ah, con due è possibile giocare in coppia. Punta numero sullo schermo, premi A quando appare uh -huh. e potrai iniziare. Prendi l astro, l astro, l astro, ah, tu puoi prendere le astroschegge. Astro e B per spararle. Ma e perché non, non sparisce il puntatore? Perché non stai davanti, devi stare lì. Sì, ma sta la telecamera. Tu punta bene, ecco vedi Mi sparisce di nuovo. Appunto verso il nemice, tieni premuto A. E tu te ne che è difettoso. E ribaltarli. non è vero si sì, è vero. No è perché siamo i punti scogli. Il, il sensore del coso sta in alto in alto. Tu devi punta in punto. vedi dobbiamo stare in piedi. Le si trovano a, sch a scherzo volete. E io stavo già... In Mentre a terra punta uno mm, verso Mario per farlo saltare con la oh, o Notipre. Ma perché stiamo già questa cosa? Pia uh, perché per farti vedere come puoi giocare. Quando in aria punta verso di lui per farlo ruotare. Non lo fare. Punta verso uh, Mario premia insieme all'altro giocatore per fare un super salto. So, abbiamo sprecato già quei minuti, ok. Allora, probabilmente ti don, questa sarà la parte zero, visto che no, c'è. Cioè una... no. Quell'anno apparve una cometa, tanto grande, da sovrastare tutto il cielo del Regno dei Fugli. La cometa che si mostrava una volta ogni cent'anni, rilascia una pioggia di stelle cadenti. I Todd portarono le stelle cadenti al loro castello e le riunirono per dare forma a una grande superstella. Dovette essere un evento davvero meraviglioso. Poiché non poteva esserci modo migliore per celebrare il Festival delle Stelle, che aveva luogo ogni cent'anni in onda della comunità. Caro Mario, raggiungimi al castello la sera del Festival delle Stelle, ho qualcosa per te. Peach. Una cosa, Mario Galaxy 2! <ride> Come corre! Oh, no, no, no. Sì, vabbè. Yeah. Mario Galaxy 2 inizia con il festival delle stelle. Ok, si salta con l'A, quindi Tu prendi la sua scherzi, per favore. Oh! Si sì, inizia con l'infestio delle stelle! Mario eh. Galaxy 2! Mi sa di. non lo so ok, comunque con Z sì, di no, visto che Mario dovrebbe avere 100 anni Beh, vabbè, comunque con Z e A mentre correte fate un salto di lungo poi qualcos'altro di sicuro c'è probabilmente scuotendo il telecomando si fanno le palle di fuoco se non sbaglio. vale lui... di fuoco quando c'è il power up, secondo te ok, ora c'è la catastrofe e Mario che fa a correre via come... Come, come una persona intelligente che eh, cacchio dovrebbe fare probabilmente molti Todd sono rimasti uccisi ma questo è un gioco per bambini quindi. o meglio, family friendly come lo siamo noi, vero? speriamo no. eh. ok, ci sono dei Todd che dovrebbero essere guardiani di Peach, ma non la proteggono manco per scherzo visto che credo, credo che cacchio sia una parolaccia, non lo so probabilmente però è molto lieve e noi la mettiamo voi boh non si sa se avete un canale youtube vabbè ecco qui i guardiani della principessa molto intelligenti principessa peach mi chiudo la tua presenza è la guerra della nuovo gas che ho creato guarda si nascondono dietro ma, ma che stupidi sono è quello il baby room guarda ringrazio il potere della nostro cioè è me, molto meglio Bowser che Mario, cioè. Lui ha creato una gal galassia, cosa fa Mario, eh? Si sì, ma, fa? Non so se l'ho notato, ma Bowser è tipo una tartaruga. Che... Mario, ah, è vero, non ho ancora ho scappato. Che facciamo? Oh, non lo so, forse scappare. Eh. Io vado di qua. Non lei, lei dice cosa dicono tutti. Ah! Stando così. Comunque puoi puntare pure tu. Sì, lo so, però non lo faccio ora perché non serve a niente. sto Aiuto! Ma non scendo più le stelle! No, bello. visuale com'è che si cambia? Eh, con.. No, con. Okay. ok, ecco qui un UFO, proprio da. Questa è bellissima l'animazione. Sì. Vale. Poi vi faccio sì. capire che questo gioco sì. mi sa che è uscito prima di Mario Bros. Wii tu so sì. eh, non sarà hd però c'è cioè, alta definizione per uno dei primi giochi della wii vabbè i Todd che muoiono così oh no il ponte si è rotto che farò non posso ruotare fino all'altra parte cioè Maglio è saltatore prometto e jump non per, per, per dire, eh, perché... Non puoi saltare la crepa del ponte, cioè ci riuscirei pure io. con in lungo lo fai. anzi pure col salto normale, però vabbè. Poi delle, cate... delle semplicissime catene riescono a... a smontare un.. Beh, un sono davvero di... enormi le catene. Vabbè, però... Sono spesse quanto Peach. Però riescono a smontare un pezzo di, di terreno dal terreno. E l'hanno pure già tagliato il laser. Con un castello su. hanno già tagliato i laser. Un ditto, un ditto, poi ditto. ci sono degli ufo. E poi il castello è grande quanto un decimo della terra. No, quanto un continente perché... eh praticamente. No, poi ci sono gli UFO. Mario! Oh no! Che fai? Ah, che farà il nostro eroe? Combatterà con Kamek, no, non è vero! Eccomi questo <sussurra> c'è <cittallo>. Che voce <sussurra> ha, madonna! <mia. sussurra> Oh nooo! No! Ma, Ma... cos'è? Cos'è sta voce? E' Mario a terra sulla terra? Ma certo che no, visto che non dovrebbe vivere nella terra. Nella terra? Sulla! No, Mario vive nell'entroterra. No, Mario vive in un altro universo parallelo. In cui la terra è abitata da... queste è roba. Sveglia? <ride> Awe? Ora di cena! Chi è? Sono io, il tuo migliore amico, Flowey! No, ok. Cacchio sei! Uh, un pianeta sperduto! Che ne sai che è sperduto? Ah, non insultarmi! Ben svegliato! Forza, giochiamo! Ma chi sei tu? Salta con uno, fa! Con prendo Vieni qua, vieni! Bloccalo! Lo puoi bloccare? Non lo so. No. Dai che ti prendo. Ah, è vero, non sta ancora scappando per.. Giocare alla se, se ci prendi tutti diremo in, in che posto ci troviamo. Ma ti rendi conto che la futura moglie di Mario è appena stata rapita e voi volete giocare alla chiappella. Eh, futura moglie di Mario. Dai, non succederà mai. Ma. Non sono manco fidanzati, sì. Appunto. Non lo puoi no, bloccare. Non lo posso bloccare lui. Wow. Perché non è nemico. Ok, la gravità su Mario Galaxy insieme e... alla telecamera sono le cose peggiori. Ecco, vi faccio un esempio. Ma sto qua. Madonna mia non si capisce niente. <ride> certo, vi ci abituerò col tempo. Anche però. il mal di testa. Lui non è molto forte il Mario Galaxy. Sì, bravo, torna là così posso avere una visione normale. Ho... Torna qui, preso. Ops, mi hai preso. Lui è quello dorato. Ah, mi sarei dovuto nascondere un cratere. Ok, andiamo a vedere. Eccolo lui. Un bel cratere. Questo gioco ha la stessa meccanica di Mario 64. Non esattamente. Sono entrato sì. senza volerlo. Nel senso è una meccanica di vita. Ah, ecco. Ah. Beh, sì, però ci sono solo tre punti vita. Nel senso tre punti vita che poi uh, recupera si sì, va bene Re si recupera le, le monete, monete. Sì, sì. che per ora non abbiamo ancora Io perso mio, visto bro. che non c'è nessun nemico e non possiamo morire ah um, sì mi sa so che questa sarà una parte zero allora, noi tanto dobbiamo registrare 30 minuti quindi, niente siamo ci siamo a 9 minuti quindi niente ci vieta di continuare il gioco anche dopo il tutorial se questa sarà una effettività si sì, la prima galassia non la faremo no, però sarà una parte 1 oh, mi hai preso ed è Oops. un altro orario. Ah, mi sarei dovuto nascondere in un cratere. Pure tu. Io. Eh sì, perché non hai preso quello del cratere. Se tu avessi prima preso quello ah, del wow. cratere, uh, lui avrebbe detto, ah, mi sarei dovuto nascondere in un tubo. Wow. Beh, non serve sì. più a niente. Ce l'hanno messo quello io, vieni qua. Torna qui tu, fulfante No, no, no, vieni qua. Smettila di fare salti lungo! Se non faccio salti in lungo non raggiungo da per Pasqua e un coliglio, quindi smetti di farmi saltare. Come capi? Ecco qua, finalmente. meglio di Che gli peccato! Perché che peccato? Incredibile, ci hai catturati tutti! Forse puoi veramente aiutare la mamma. Ma scusa, ma lui non, non era muto. Mi sapevo che era muto. No, eh. quello era Lord sfavilot. No! Lord Luma. Baby luma non era muso. Cioè eh, se non è. In non inglese parlava... si chiama Lord Luma. Che cosa si chiama Baby Luma? E basta. No, in inglese si chiama Lord Luma. Ma non è vero, non dire queste Beh, Io ho sentito dire. No, Lord Luma, quello là grosso. Lord Luma, quello lì. Senti, lascia spesso. Può ciccio luma. Lì. Sono stata guardata tutto il tempo da qui. Non posso parlare. Dall'arco del firmamento. È il gigante Rosalinda comunque. Sono Rosalinda, okay. la guardiana delle stelle. Se vuoi salvare la sua cara amica. Morte. Perché mm -hmm. devi parlare da sopra? Se vuoi salvare la tua cara amica devi ottenere energia mm -hmm. per viaggiare attraverso le galassie. Mm -hmm. mm -hmm. Ecco Sfavillotto. Ti <ride> <ride> presterò sfavillotto. Ah no è Rosalinda. Ti presterò no. sfavillotto. A meno che non parli più di te stesso in terza persona. <ride> Wow, adesso Mario i guanti luminescenti, Marco adesso odia. puoi seguire pirouette, scuoti il telecomando. Marco odia le persone che parlano in terza persona di se stesse. Anche noi come te stiamo attraversando un periodo difficile. Devi salvare le megastelle, con l'aiuto di Spavilotto che la polvere stellare ti protegge. Naturalmente come ogni gioco di Mario c'è una subquest che porterà pure a Peach. Prima tutte le megastelle e poi Peach. Ma, come, ma che, che stai, stai dicendo? Silenzio, Materia. ok. Quindi possiamo scuotere. Come tipo Mario? Sua che colpisci gli oggetti so. che sembrano 노. fragili con una piroetta. La stessa tecnica puoi usare per stordire i bici. Quindi, boom, boom. Io, lo so come si... Ma no, una stella rampa. No, mi sa che la interpella. È una radio. No, una rampa di lancio per piacere. Quando si trovi nelle sue vicinanze, scuoti e vedrai e volerai come un razzo. Con un, vai, l'universo ti aspetta che la fortuna ti accompagni. Ok, mi, mi sa che faremo solo questa. No. Ok, allora, regola numero uno, non farmi saltare, perché se no moriamo. Ti stavo aspettando, avevo preparato una stella lancia, ma è stata sfortunata... Frantumata non puoi lasciare questo pianeta senza di essere Quindi cerca spicchi stellari per comporre. Ah, allora, mentre per cerca... attenzione, Attenzione a non cadere giù, perché c'è un buco nero e... Eh. Uè, se stai cadendo, ti, se sono bravo, riesco a salvare. No, no, non sei bravo. Vero <ride> non ho detto. resto ti ammazzo. Ok, il primo nemico del gioco. Devi stare ok? mini Goomba. No, non posso interpellare i bambini. I bambini. Stavo per cadere. Posso grazie a te che okay. i bambini. Ma... Prendiamolo è l'ultimo. Eh, hai avuto un nuovo Mario! Sì, quello dice. Le altre vite le, inter le interpreta come altri Mario. Uccidi tutti i nemici, tanto per.. Che quali altri nemici dovrebbero starsi? E Duda? perché sono morto? No, non ce ne sono. Sei morto perché sei caduto, scemo! Ahia. taglia Taglia cosa? Non ho detto taglia, ho detto aia. Cosa so, capisci? <ride> Prendi quel frammento. No! Oh, stai fermo! Posso bloccare gli asteroidi? No. Mm, ti Scavillotto, ti blocco. Lì! Blocchi su WhatsApp. Ok, finalmente. Locco. Uh, Questa volta non, non provo a fare il salto in uh, bon. di Boh. Di solito sono più lunghi. Uh, prova a fare uno spin lì. Su quello accorno. Ecco qui, lo schianto a terra autoguidato. A terra fai, a fai uno scherzo. Cioè fai una piroletta sul cono. Qua. Sul non cono, non, non è un cono. Cono! Quello! Secondo me è quello un cono? Aspetta un secondo. secondo. Torrisce tutti i nemici. E allora che sta? Porta visto che puoi ucciderli. Quando scendi di qui uno dei nemici è qui intorno dovrebbe avere la chiave. Naturalmente quello lì che sta... Sì, si puoi scuotere per lì e dopo lo sorridito colpisce. In questo caso no, perché il Goomba li vuole subito. Il ah, il Goomba grande invece no. È il Goomba grande con la chiave. Ah, davvero. È che appena prende la chiave e si libera subito. e il coso là scompare. Ok, parla. Fa... di... Mia... Perché, perché quando la, il Goomba l'ha toccata non si è aperta? <ride> Grazie, salvereste anche i miei amici della mi fortezza là su, ti trasformerai tras scena... Trasformazione! Stella Lancia. Mini stella laranja. Mini stella laranja. <totipo> Lo so. Qui non capisco il senso. Ci sono tre Attento Attenzione che... Muori. Macro bug. Ah, ecco che posso cambiare la visione no non si chiamano macro bomba sono mega bomba e appunto oppure bomba gigante per fare i primi fare i primi salve non è lui è quello il mio cubo mamma mia questa visuale grazie Perché non, non si capovolge la sola favorita di dico io allora, qui Okay. Ti stavo annunciando? Sì sì, come no? Non è Castella, è una di noi. Ah, non è vero, è non vero. Sì, una, è una meccanica. Stavo usando due. Solo quella meccanica per creare qualcosa con il potere della macchina Mamma mia. Se non ti sbrighi tutta per la regione della castella verrà risucchiata. Devi provare quella l'acqua. Io odio questa meccanica, stella. quella di questi. Bisogna spegnere tutto. Mm. Prendi questa macchina, sta facendo scegliere tura sì. qua dentro... tutorial. A tutti Beh. gli sfogliolotti viene uno spasmo quando eh, fai un... Eh. No, ma eh, cosa, Erosola? Cioè noi siamo morti prima di prendere vita. Sì, ok. Di so. perdere vita, devo dire. Ole Il vero che questa è l'unica volta che li dobbiamo spegnere se non sbaglio Con il bel triplo salto prendiamo la prima penola stella e eh, abbiamo finito il gioco Il primo mondo. No il gioco No non è vero Questa è la prima stella tutorial si si è tipo quella lì che ti dà merlocchio questo è il premio di fine mondo però te Io lo danno tutto. facilissimo ed ecco qui la nostra base tra virgolette se si può chiamare così quello di merlocchio era il tutorial su eh, di sempre sì alle domande degli altri se no poi muori se no poi game over <ride> e appunto Tipo il merlocchio uh, uh, di me va bene, non ci interessa, infernia. basta, ti prego. Basta. Sempre a parlare degli altri let's play Oh, ci sono sette mega stelle. Lo sai che venus saranno? <ride> ma non abbiamo nemmeno fatto un let's play È un let's play Hai tenuto la mega imprigionata. Ok. Ma sai che in un gioco che ho inventato? Marco, dai. Terrazza nuova. Il bracciere dell'osservatore è di nuovo acceso. Ma non una luce fievole, è come una stella di sesta classe. Almeno i poveri spavillotti sopravviveranno. Grazie per aver salvato la meglio stella. È parte della mia famiglia. L'avete appena bruciata! Questo è l'osservatore <ride> cometa, è la mia casa. Avete bruciato uno della vostra famiglia, vabbè. Ghiacciavamo il noceano stellato con la nostra nonicella, l'osservatore cometa. Mentre attraversavamo questi cieli, la nocella si era stata improvvisamente. Una forza misteriosa ha risucchiato la sua energia provocando una pioggia della sua so schegge. Quell'energia proveniva dalle superstelle, così la navicella ha smesso di muoversi. Come se fosse piombata in un suono profondo. Che ha portato via la tua amica? Ha rubato le superstelle. Oh, pausa <Jungle fala> power! E ha usato la loro energia per barcare le galassie. Please! Ho oh, un favore da chi? Io no. Ok. Questo osservatorio è una vicella, che grazie all'energia del superstelle mostra le galassie sparse per l'universo! L'energia del yeah. superstelle è ripristinata fievole, ma si possono solo scorgere le galassie no. vicine! Perché? Mo... Ma, lo lo so. So. ma non per è possibile! È un'energia è da cui osserviamo le galassie. Ma con l'energia del superstelle è ora, ora di più. Ora disponibile. Funziona soltanto la terra, fa niraftelle. Oh no! Prima vai alla terrazza della stella puoi recuperare le superstelle delle galassie visibili. Tu ce l'hai un ciacco? Sì. Ok. Pena le funzioni da vicella Nell'osservatorio cometa. Si dividerà la posizione della Non è più Rosalinda a parlare. Che ha rubato le superstelle. E dai una voce diversa. Vabbè, ho dato un tono più basso. Salvare il gioco come. Anzi, Rosalinda ha una voce più. un tono più basso. Comunque non dovresti salvare. E eh, niente, vediamo qui a salvare. Sei... Eh. Vai suicidiamoci, suicidati. Cosa? Ho fatto ho appena fatto un salto lì dietro, guarda. Un attimo, stai fermo. Stai fermo. Ok, no, scusa. Ora eh, but... cosa faccio? Aspetta. Dai, suicidati. Perché? Muori! No, buttati dal ponte. No. Vabbè. Dai, andiamo qui. No, no, no, davvero, davvero, fallo! Siamo a 21, la possiamo fare? Sì, possiamo fare un altro galasso. Ho oh, degli ospiti in questo luogo, detto planetario. Da qui si possono osservare le galassie. Permettimi di farti la guida nel galassie Lui Punti è là. il contrario della, del suo amico. Va Guarda. Bene. Nero occhi blu, blu occhi neri. Va bene. Punto verso mh, la, stella <coughs> <è premiata. coughs> la stella manina e premiamo. La stella manina! Sì, guarda, ora abbiamo una manina. E questo è l'unico modo per viaggiare tra le galassie. Queste sono le galassie che si vedono Astronavi? Da Cosa sono? I numeri scritti sopra di esse indicano la loro distanza dall'osservatorio e anche il numero delle, della galassia. E l'energia necessaria per raggiungerle. Più superstelle tieni. Non è vero. Ah, Saltano il 2 e il 4. Più superstelle. No, stanno dietro. Più superstelle tieni, più lontano Chi sarà in grado di viaggiare. Non sta nel 24. Punta, eh? Punta verso lo schermo. Galassia Uovo. Galassia Uovo. Abbiamo osservato nel cielo delle superstelle, nella galassia più vicina. Mm. Questi pianeti hanno una forma per strano. Oh you don't say. Andiamo in questa galassia. Ok, facciamo solo la prima stella, le altre stelle le facciamo dopo così è... Eh. ecco qui finalmente il primo livello vero galassia uovo di piragna ma chi è... dino piragna ma chi è Paolo? è Paolo dino piragna. probabilmente visto che ci facciamo la stessa domanda eccolo qui no non è vero quello è... La, è l'uovo è per la frittata quello che okay? lì? oh ciao cioè, Fabio mi sono comprato un uovo di... due terzi dino di uovo due terzi di una cosa gli ciao 8 tu colleziona l'astro scherzo, visto che io non sto puntando. Questo sarà il tuo compito, vedi che è importantissimo, lo giuro. Eh sì, le galassie golose, spoiler. Tanto sto gioco Allora, vi do un suggerimento. Intanto qui che cosa c'è? il gioco migliore per la Wii. Galaxy Mario? Allora, vi do un suggerimento. Um, allora, se, se, cioè, se uccidete i nemici con uno spin, otterrete astro schegge, Se uccidete i nemici invece saltandoci sopra, tipo come faccio io... Otterrete monete. Ecco, otterrete monete. Se avete bisogno di vita, poi saltate sopra i nemici. Ovviamente, sempre se si può. Eh. Un attimo, guarda la casa. Sì, guarda, C'è scritto leggi. Forza, sali! Dai che già fai! Che cosa sta facendo? C'è scritto lei Non sono in casa Sarò via per molto, molto tempo In caso di necessità usa il tubo Usa il tubo sul retro Ah What? Quale tubo? Non c'è nessun retro Ah, questo. Ah, sotto Che ah, porta quindi su? Quindi è così che si sale, wow Un attimo Ma non punta Tu non punti Ok, quindi È normale Ecco qui, calmi gravitazionali Che bello una delle tante meccaniche disponibili nel gioco. Ok, raccogliamo tutte le nuove. Wow, come va fuori tempo. <ride> Oh wow, una vita. Comunque, questi puntini gialli. Ah giusto, devo prendere. Questo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Anzi no, sì. Scheggia. Quei puntini gialli se, se ci sparate un astro scheggia vi daranno proprio... una moneta. Non lo fare. Su, mi sprechi da solo scheggia. Wow. Ok. E in se non ci sono proprio i crateri, i crateri, eh, non, ti, non vi potete suicidare in Mario eh, Gazzi che okay, la gravità in questo gioco è molto strana perché. Perché hanno cercato di farla al meglio possibile. <ride> ah wow! Mi devo una mini smella per andare là, no? con perché? perché. Vedete quanto sono lunghi i viaggi? Che mm -hmm. okay, qui è Voglio distruggerli sti cosi. Ah, sono... Mi sa. Si può distruggere solo dal nucleo rosso. Sì, è quello. Ouch, sì. ok. Sì, cerca di non morire. un disonore morire. Morire nel primo livello. Come hai fatto nel, nel livello 0? Oh, ah. blocca, bloccalo così. Sì, sì, sì. Vediamo la moneta. Mi ah, basta toccarlo, toccarlo. Va bene. Come? <ride> Se muove la telecamera se... Vabbè io non lo uccido, io prendo i frammenti Ok, sta un frammento proprio qui Oh no! Fai scontrare uno e Ah, ecco come si sono distrutti, wow! Ok, dov'è l'ultimo? Ho qui una monetina che okay, mi piace Eccolo Ah, sono morti tutti, ben benissimo Yay! Evviva, abbiamo completato questa galassia al 100%. Guarda, hai visto con un salto dove sono arrivato? La gravità è che sono tutta strana. Eh sì, perché ha dei pianeti così piccoli. Eh, ci credo. Eh, gli slime di Dragon Quest. Sì, però non sono slime di Dragon Quest. Però sembra... Cioè, guarda... Ma no! Che cosa è successo? Alla pianta piranha, poverino volevo uccidere con un salto però a quanto pare non riesco no no no no ma non volevo oddio caro Cos no <ride> E certo cioè, <non ride> sei morto insieme al coso <ride> rinasci dalla ok no no ma no, cambia di pianeta cos'è che dovrei fare quando? No io fermo gli asteroidi così si suono gli asteroidi ah così si suono io ti posso lo sai Mi posso colpire guarda esploderà solo se lo faccio se lo tengo troppo no non è vero puoi anche sconfiggere le luci da che diceva devo, devo capire dove andare come faccio scusa ecco qui Giusto? No. no. Era lo spawner di Sti Cosi qua, vabbè. Vai uccidilo. No, non mi serve ora. Perché non, non posso cambiare la, la telecamera? Non mi.. Allora, devo, devo capire, spero. Dove devo andare? Sta gravità. Cioè sta telecamera non mi fa capire niente. Madonna! E eh, però dai! Se, se... Cioè ora sai dove andare amico. Sì, ma sta telecamera qua! Madonna mia! E questo è il problema del gioco! Ma perché? Cosa stai facendo? Mi sbaglio, ok? Che... Posso ma giocare tu... io? No! Scusa, l'abbiamo già detto. Sì, però.. Tu hai solo insistito, io ci ho giocato nella mia infanzia, tu non ci hai mai giocato! Certo cioè, che ci ho giocato! non sapevi neanche a cosa servisse il secondo giocatore non è vero, certo che lo sapevo te l'ho detto io non è vero, tu mi hai detto si uh, si sì, sì, tu puoi far spinare cioè tu spini i nemici ma come? ok questo è la vera hai ragione tu no no andi qua, dirò Adesso per piacere mi fai cambiare la visuale, no, eh? Non vuoi provare male, eh? Giù Oh, finalmente Yeah! Devi stare in calmo, ok, Mario? Calmo Sono stato io no, no io prendo... stato, sono stato io, ti ho preso no, non è capito niente dai prendi prendi il tizio tizio? questo qui che sto bloccando ma mica lo posso prendere sotto te che schifo è oh, è il wallet quel tizio lì oh. questo non è preso uccidere senza qualcuno là? Oh, cambio di sono vita cioè Mario <ride> lungo vita, ok? Io le chiamerò vita Mi sa che è stato un errore per trovare l'altra grazia. No, perché abbiamo vinto. Eh sì, ce l'ho cazzo. e sì. And Fire! Mm. Who's this? Ah, prima prendiamo le Scheriger, oh. perché sì le monete le lasciamo. Vai, eh, vai! Aspetta, prima prendo le associate. Dai, non ci abbiamo. Sì, va bene, bene ma Non mi far saltare, Boh, wow. Volevo vedere se riuscivo a farlo io. Oh oh! Devi stare calmo mio Ok. Ma quanto è veloce! Non me lo ricordavo. Ma nemmeno io. Non Torino. è Pipino Piragna. No, Vino Piragna ho detto. Eh sì, lo so, per gli Aia, oddio! <ride> che cos'è? Ma perché c'erano tutti i bug di salto? Il ciclipuff che. Okay, basta, mi serve la moneta. Se non smettere di parlare di altri let's play. Non è che. Il video prima sto parlando. Allora. Cos'è? Germoglio! Eh, che cosa ho fatto? Guarda. Mi, pure, guarda! Mi sa che non sono Lo Devo imboscare per forza! Imboscare! Devo farli imboscare! Bravo così! E... Perché ci sto mettendo così tanto tempo? È, è tipo il boss più facile del mondo! Ok, basta, ora vado incrociato! <ride> oh, boh. Ok, è morto. Non è morto. Ora inizia a inseguire lui. Mm -hmm. Questo è un problema. Che.. Okay. Ora si calma. Sì. Era no, monete, i soldi. Mm -hmm. Ma cosa? Ma adesso tu mi devi dire. Come, come facevo a evitarlo? Come? Non lo so. Però spero. Ah no! Ma tu. Ok, eccoci ma la fase dove si arrabbia, perché è un bambino capriccioso. Come te. Tu sei un bambino capriccioso. Lo schivato. Adù. Adù, incrocialo. Eh, ecco, mi ha visto. Grazie mamma Come fa a vederlo? Sono occhi. Appunto. Mi vede con il potere dell'amore. <ride> e... Mamma, mi hai rotto ti voglio affrontare forte, forte. è! morto perché non ha più le... un attimo! L'abbiamo prima fatto nascere e poi l'abbiamo ucciso! Siamo delle persone orribili! <ride> Però per una superstella si super... fa questo e altro, vero Mario? Oye! Oh yeah. <ride> <ride> Oye, oh <yeah>, omicida time! <ride> Mario l'ammazza bambini, parte 1! È una superstella! Rosalinda! Eh, cioè... Eh, no. Rosalinda, ho avuto una super stella. Bravo, come l'hai ottenuta? Uccidendo bambini! Oh no, Mario, fuori di qui. Ok, la nostra seconda stella senza contare... Cioè, contando la, la prima mega stella. Ok, salviamo. Salvini. Sapevo che l'avresti detto, perché? Lo non è che censurano dai Quelle così eh, che brillano le galassie sono astroschegge Noi sono milotte e ne siamo ghiotti eh? Fa pure l'invito Punta lo schermo e mira mm, Per accogliere Dopo aver mirato Puoi anche sperare. Non mi interessa mm, no. Provaci dai cerca di lanciarmi un astroschegge No È mio Fermo non sprecare alla teo oh. Mela felice! Ma una le dovevi dare! Vai vai! Questa è l'accetto come una ricompensa per le spiegazioni, ma la fino! E guarda che ecco, puoi sparare a scorcere o puoi condividere. Mi <ride> hai spiegato tutte le ministelle che hai preso. Ah, uh, mini stelle. Ah, quelle sono di varie parti. Vedrai che ti saranno utili nel prossimo avventura, sì. È Marco e le spray, è vero? Ma e niente, okay. andiamoci. Quindi. SPettila. Ok, quindi la prossima parte, Super Mario, Galaxy. Suicidati. Dici cosa fa Mario, Mario? diventa Steven Universe. Ma che c'entra? Perché si imbolla. Smettila di dire cavolato, ok? Ok, quindi ci vediamo nella prossima parte, dove faremo altri rumor. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.